ecco mh, vorremmo in quell'appuntamento proprio fare il quadro approfondire con eh, tanti amici delle istituzioni eh, di altri corpi intermedi su quali saranno ecco, su quale sarà il nostro futuro il futuro di un mondo che non dimentichiamocelo rappresenta nel nostro paese qualcosa come oltre 100.000 associazioni e società sportive, associazioni e società sportive eh, di base che si impegnano ogni giorno per la coesione delle nostre comunità, quindi oltre agli aspetti puramente importanti, competitivi, si occupano proprio della crescita eh, dei nostri ragazzi, l'aspetto educativo, eh, del benessere delle cittadine, e dei cittadini di ogni età, del welfare potremmo dire. Eh, abbiamo bisogno in questo momento di ulteriori eh, sostegni, eh, purtroppo la fase emergenziale sanitaria che non ci siamo ancora lasciati del tutto eh, alle spalle. Eh, le altre emergenze che si sono eh, succedute il conflitto nella vicina eh, Ucraina eh, la situazione di rincari quotidiani, delle bollette, del caro energie, mettono il nostro ambito sportivo veramente eh, alle strette eh, mh, abbiamo tanti appelli sul territorio che stiamo rilanciando eh, al governo centrale alle amministrazioni regionali proprio gridi, grida di aiuto per i nostri impianti sportivi, per quelle associazioni che non riescono più a far fronte a rincari che talvolta arrivano a superare il 500%. Eh, per cento. Quindi grandi preoccupazioni, tra l'altro in un momento che sarebbe anche positivo, in un momento in cui riduciamo anche l'entusiasmo e una grande voglia di ritornare a praticare, a far praticare attività eh, sportiva.